questo nuovo video mi mm. piace <ride> mio padre che disturba Ehi. Ehi. Ehi. spettacolo oggi sono tornato a Verbania nella mia patria <ride> la gente ci ispira oggi cosa faremo praticamente con la partecipazione di mia sorella eccola qui mia sorella Martina, anche lei è un canale youtube, non fa video, ma io vi lascio lo stesso canale Non fa video se scelere, Sono cercate Martina Barbuto, non è difficile Abbiamo intenzione di fare uno scherzo horror a mia mamma Oggi andremo a, a comprare, cercare, perché non so se in questo periodo qua a Verbania abbiano delle maschere Andiamo a cercare delle maschere e dei petardi perché praticamente stanotte faremo esplodere il petardo. Faremo partire delle canzoni. Ce non so, vediamo delle cose per farla svegliare. Lei scenderà a camera sua sul secondo piano. Noi siamo a piano terra. Nel momento in cui scenderà, noi usciamo fuori con coltelli, maschere e robe. Una roba molto veloce, ma che secondo me la farà cagare addosso in una maniera allucinogena. Lasciate un bel mi piace. <ride> hashtag allucinogena, hashtag spettacolo. Stasera mia mamma arriverà verso le sette e mezza da lavoro. E noi cosa faremo? Andremo a il sushi, magari registrerò qualcosa così vi farò vedere l'innocenza di mia mamma poverina, allora ragazzi siamo qua per dirvi cosa, abbiamo comprato dei petardi mini ciccioli non so di quanto siano vecchi, secondo me questi qua ce li aveva da questo Quelli poi li scoppiano in mano, scoppiano in mano qua. <ride> e poi abbiamo preso due maschere Bugs Bunny tipo bianche, cioè, io papà. mi dissocio <ride> C'è cioè, papà che si dissocia ma sarà nostro complice perché stasera, sul tardi, inizieremo tutto lo scherzo. Quindi Io un... non ci sono. Quindi te cosa dovrai fare? Sarai nel letto niente. a dormire e dirai a mamma, Perfetto. scendi tu a vedere cosa succede. E mamma scenderà e non la faccia ecco. cagare addosso. Sì, sì. <ride> Questo è stato a rinchiudere Al manicomio. <ride> Sta parte la tagliamo. No, non tagli niente, non <ride> Pasquale barputta la guida. Mamma lasciata <laughs> che è? Max Barry Max Barry, ti ricordi il Max Barry? Eh lasciata che è, Max Barry Eccoci ragazzi! Ci hanno andato i biscotti della fortuna sushi, ora li apriremo insieme e vi diremo che biglietto troveremo. Intanto mia mamma è ancora sveglia. Stasera che vuole anche lei vedere i fuochi d'artificio? Oh no, mamma! fuochi d'artificio state parlando! Viene che aveva i biscotti della fortuna Ma eh. ah, si mangia? Okay. Io mangio <ride> 3, 2, 1 Oddio oh, che figata Ma è in inglese Allora il mio c'è scritto uh -huh. Il tuo aspetto è lo specchio del tuo potere Quindi io sono bello quindi Sono potente Il mio è Avrai dialoghi eccitanti e belli Con i tuoi amici <ride> mm. <ride> Questi biglietti non mi piacciono. C'era scritto? Avrei dialoghi eccitanti e belli. Con i <ride> allora, allora, hashtag BugsBunny e fuoco fuo d'artificio. <ride> ok, ragazzi, sono le 11. Passo per lo meno. Sono le 11. Ho preso i mini ciccioli, non dovrebbero fare chissà che casino. Ok, siamo in cucina. Abbiamo qua dei mini ciccioli. Prendiamo una pentola e li accendiamo e li facciamo esplodere dentro una pentola, almeno non facciamo. cioè non vanno in giro. E fa un, un casino assurdo. un telefono qui nell'angolo Perché adesso apriremo la finestra qua di fianco In modo tale che quando lei arriverà Entriamo in cucina con le maschere e un coltello Così la facciamo anche cagare addosso Lei sicuramente vedrà questa telecamera subito Perché non abbia niente per coprirla Non c'è nessun posto coperto E perché poi ho paura di, no di metterla in qualche posto E poi magari non si vede la reazione quindi appena entreranno noi salteremo fuori Iniziamo Mi raccomando non fate la casa Allora ragazzi qua Tenete d'occhio l'orologio sopra la mensola I più attenti avranno visto che non funziona Perché è buio e segnale 6 del pomeriggio o del mattino Comunque segnale 6 fatti vedrete che rimarrà fermo ma non è quello che voglio farvi notare. Voi tenetelo d'occhio. Mm. che mi fai spaventare vieni qua, vedi te la mamma vieni giù per favore oh. Oh. <ride> <ride> È mamma, come Ti sei divertita? No, è calare, mamma. E' l'orologio e ti Mamma, hashtag, pochi okay. d'articcio. Eh, hashtag, pochi d'articcio. Ma te che Mi ha fatto prendere un cuore. <ride> si è spaccato l'orologio. Si è spaccato l'orologio, Non so come ha fatto, riguard... quando riguarderò il video, vedrò la scena. <ride> Raga la scherza di Mi sono tanto subito la maschera perché... Mi sono oh. mosso. Mamma... Oh. Io... Sto piangendo. Oh. No, no, no. No, no, cosa è successo? no. No, rotto? no. No, non si è no, prima, sì. prima che porta a No, no, no. noi no, no. buonanotte Don't you know God, don't you know God